Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Lollo Caffè, la torrefazione campana che torna a Venditalia dopo quattro anni. Siamo in compagnia di Ciro Lollo, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciro, bentornato. Grazie, e bentornato anche a voi e un saluto a tutti gli amici di News. E, e allora, dopo quattro anni... Insomma c'è tanto da dire perché sono successe tante cose, soprattutto negli ultimi due. Ci sono state tante novità a cui avete lavorato, il vostro ufficio ricerca e sviluppo ha lavorato tantissimo, diciamo che non è stato con le mani in mano e avete avuto oggi in questa quattro giorni milanese l'opportunità di rincontrare nuovamente i vostri clienti affezionati nuovi contatti che desideravano entrare in contatto con voi e presentare tutto ciò che avete realizzato in questo lunghissimo periodo sì in effetti in questi due anni soprattutto di pandemia noi abbiamo eh, cercato di creare delle nuove eh, soluzioni a questo mercato che richiede sempre delle novità difatti abbiamo lanciato la capsula in alluminio gli imballaggi totalmente riciclabili eh, composti da monomateriale e quindi andare in un, eh, una filosofia di eh, ecosostenibilità proprio perché il mercato ci sta chiedendo questo e il mondo vuole questo e dopo quattro anni e due anni di pandemia e tre mesi di guerra aggiungerei eh, devo dire la verità sono rimasto molto sorpreso perché ho visto tantissima energia, eh, tantissima voglia di riscatto da parte di tutti gli operatori, eh, sia noi produttori che i clienti e quindi so, sono stato sorpreso positivamente. Alle nostre spalle vediamo le speciali che avete realizzato e presentato in questa occasione. Questa è solo l'ultima delle tante novità. Di cosa si tratta? Infatti eh, si tratta di una capsula eh, in alluminio eh, uguale all'espresso originale, eh, solo che noi l'abbiamo lanciata sia nelle tre solite miscele, ma anche in due monorigini, in modo da dare un po' più un messaggio di qualità e di conoscenza del mondo caffè per cui ehm, siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto un ottimo livello qualitativo e poi andando nella eh, filone dell'ecologia dell'ecosostenibilità l'alluminio è eh, riciclabile a vita per cui, cerchiamo di eliminare un po' di plastica, questo è il messaggio che noi cerchiamo di dare al, al nostro pubblico. Infine ma non ultimo, quest'anno avete per la prima volta sponsorizzato il Giro d'Italia. Ah sì, è una cosa che ci tenevamo tantissimo perché è la più antica manifestazione italiana, sportiva italiana, infatti siamo alla 75 edizione e anche il Giro d'Italia che è uno sport basato su uh, sforzo, sforzo fisico, fisico non ricerca di energie, esatto, non c'è tecnologia, non c'è uh, alta artefazione nella nel, uh, prestazione di un atleta eh, noi siamo voluti essere presenti proprio per dare il nostro segnale di energia e passione perché è uno sport che richiede tanta passione, il ciclismo la passione che ora io ti invito, ma guarda io devo invitare te in casa tua a bere la passione di Lollo Caffè in tazza, molte grazie il, la passione che stavolta nella tazzina di ceramica, andiamo ad assaggiare. Ciro, grazie per la collaborazione. Grazie a voi e possiamo fare anche un brindisi, cin cin, perché col caffè si può anche festeggiare un evento che sarebbe quello di rivederti qui, perché so che hai passato un brutto momento, quindi alle prossime mille fiere. Alle prossime mille fiere, grazie, grazie per l'augurio e io direi alle prossime mille filiere per i clienti di Lollo Cafè, grazie.